Signori miei, non poteva mancare per mio amore del mangiare tutto che ha trasformato il maiale in una divinità Ecco voi, Cocco, eccolo qua, nel nostro studio Ciao ragazzi, ciao, ciao a tutti Benissimo, allora, prima di cominciare accendiamo l'immaginazione e partiamo Allora Cocco, partiamo subito con... tu sei venuto qua per parlare delle terme del colesterolo cos'è le terme del colesterolo? Le terme del colesterolo sono un locale termale per far star bene le persone, ecco perché il nome va a richiamare un po' l'ambito delle terme che sono un luogo di, di benessere, quindi pensavamo di dare questo nome anche sul fatto che i nostri clienti possano star bene mentre mangiano e mangiando anche delle cose molto particolari, un po' diverse diciamo da... La ristorazione comune Quindi è un ristorante che è particolare Molto particolare Perché comunque ho visto il maiale in ogni forma Cioè veramente cioè Io l'ho chiamato solo perché All'ingresso del, del ristorante C'è un enorme culo di un maiale Che è bellissimo Quindi ho detto no guarda ci vado solo cioè, Gli devo parlare Gli devo chiedere perché l'ha fatto E perché ha fatto tutte queste cose qua Che sono geniali e meravigliose tra l'altro, a parte il personal branding che, che tu comunque proponi del mettere la tua faccia sui prodotti mi incuriosiva anche come essendo eh, di reggio, perché tendiamo a precisarlo, le ricette un po' tradizionali quelle che comunque tutti hanno un po' paura di andarci accanto cioè proprio modificarle perché dicono no è una ricetta sacrosanta deve rimanere lì, e nel tuo eh, ristorante le ho provate tutte quelle che tu hai provato a variare, fritte di qua, fritte di là, com'è modificare le... Diciamo che proprio per non toccare la tradizione, come dici tu, eh, abbiamo voluto creare anche innovazione, quindi creando dei prodotti che siano unici, nel senso di ricette che possono essere molto diverse, ma richiamando comunque la tradizione e rimanendo sempre sul territorio. Questa è un po' l'idea che era nata sin dall'inizio e da qui è partito questo progetto che piano piano si sta evolvendo nel, nella ricerca anche dei prodotti, perché non è solo comprare un prodotto e mettere un'etichetta, no, assolutamente no, è anche quello di capire il territorio in maniera capillare, cercare di capire dove apportare delle idee e dove comunque proporre una piccola azienda agricola e far girare diciamo un mercato interno, Reggiano. Detto questo, siamo partiti inizialmente da, da delle birre eh, perché il progetto era in una fase iniziale, eh, e embrionale. E da cosa? Come? Da cosa siete partiti? Siamo è? partiti, vabbè, dalla porchetta chiaramente, una porchetta locale sempre, facendo semplicemente dei panini, in, panini un po' particolari gourmet e sotto broletto abbiamo creato diciamo questo indotto chiamiamolo così sui giovani che hanno trovato un luogo anche di appartenenza perché facciamo il mito che gourmet sia per forza quel piattino grosso così che ti danno poco da mangiare caro e dici no <ride> guarda gourmet quindi non spaventatevi quando diceva gourmet ma era eh, <ride> un gourmet proprio gourmet buono <ride> No, inoltre eh, era anche quello di dare la possibilità ai giovani di avere un luogo di vero food, cioè da strada, perché oggi diciamo i tempi sono molto accelerati, eh, c'è sempre meno tempo e quindi l'idea di creare sotto broletto un qualcosa che fosse rapido, veloce ma anche gustoso, è nata l'idea appunto di, di dare la possibilità di assaggiare prodotti diversi con il mondo del maiale e quindi poi da lì piano piano abbiamo affinato anche altre idee che piano piano poi si sono. Quindi vi siete dare... spostati, comunque non è... avete cambiato dal locale del semplice panino e birra, vi siete espansi, quindi adesso... Sì, adesso abbiamo l'osteria sotto la torre di San Prosco. che è penso sia uno dei luoghi più, non dico magici della città, ma sicuramente ha un, un suo perché. È stata valorizzata molto la città da quel punto di vista, in quel luogo, perché la torre è stata scoperta, si sono accese le luci delle terme all'interno di questa via. In più abbiamo aperto anche lo store di fianco e il negozio che fa ad angolo con via Toschi. E quindi abbiamo preso praticamente una, una via intera. <ride> ho conquistato dove... I panini <ride> hanno conquistato una via! <ride> dove i reggiani possono passare semplicemente anche a dare un'occhiata senza farsi un sorriso come hai fatto tu davanti a un'immagine che nella vita ci vuole del culo, se si può dire. Sì, sì, sì, infatti era, era <ride> bellissimo perché non è una frase che sta dicendo adesso, era proprio scritto. Sì, e questo culo del maiale va a racchiudere un po' l'idea del locale, quindi abbiamo notato sin da sotto broletto, tante foto, tanti selfie, tante cartoline che hanno richiesto proprio i clienti e quindi è diventata un po' un'idea... Un sono collezionabili? <ride> cioè sono... Sì, sono nove le cartoline, ne ho preso solo tre. Eh, niente, per Vabbè, vabbè, ma ce, ce, ce lo manca manca. <ride> è un modo come un altro anche per far girare proprio la nostra immagine in senso ironico e non in un senso di lusso, perché non siamo nati in questo modo. Siamo nati spartani, siamo nati veri, siamo nati a fare qualcosa di diverso in una città che è Reggio Emilia, quindi in un terreno molto fertile dal punto di vista culinario. Eh, infatti... Cioè, quindi non è, mh, mi piaceva quello che hai detto all'inizio, che non è solo prendere un prodotto e metterci la propria, la, la tua faccia, la propria faccia per il personal branding, ma è qualcosa di più. Quindi comunque non, non è così semplice, nel senso metto l'etichetta e dico, boh, di che vada. No, invece c'è anche comunque... La, la cultura del prodotto quindi ovviamente ci va messo del proprio diciamo che è un valore aggiunto se, se si parla di un prodotto che in più viene conosciuto da chi lo vende perché oggi dovessi raccontarti la storia del biorificio a partire dal proprietario arrivare fino all'elemento che è la materia prima so di che cosa sto parlando stessa cosa per piccole realtà come queste che ancora viene fatto all'interno di una cucina in un vecchio regolamento europeo tagliato tutto a mano e sono tutti prodotti che c'è una ricerca, che non è casuale, è una ricerca che viene fatta capillarmente. andando a trovare un prodotto che nel mercato sicuramente c'è, ma che bisogna valorizzarlo ancora di più. La termarina, parlo del, del diger pork, che è un mosto d'uva, un mosto di amarena. E qui saluto il mosto, anche esatto. Gabriele. In, in pochi sanno anche cos'è il mosto. Ho notato Infatti che si sta perdendo. Molti miei amici non sanno cos'è il mosto. Questo è, spiegarlo... è un'uva che viene raccolta in una fase semidratata, chiamiamola così, e poi viene fatta macerare in un vasetto senza aggiunta di zucchero e questa è una confettura, una scusami, una composta che trovo secondo me eccellente da mettere sia sulla carne, sui formaggi, ed è un prodotto che comunque richiama assolutamente il nostro territorio. Va ah, bene, infatti. Abbiamo un Lambrusco metodo ancestrale, quindi ancora con il suo fondo, come facevano i contadini, come faceva il nostro nonno. Ma ah, È bello questa cosa che tu ti sposti dal, dall'industria e vai a ricercare comunque un prodotto che dice, è più grezzo, ma c'è più amore. Cioè, <ride> a noi serve più amore perché è troppo freddo, c'è troppa roba industriale. Bisogna qui, andare a ricercare la particolarità. Assolutamente sì, ma qui ti dirò di più: quello che fa da collante è la passione, sì. la passione di scoprire. E di conoscere perché nel momento in cui hai conoscenza è anche bello raccontarla quindi ogni storia di ogni produttore ha una, un suo perché di esistere all'interno delle terre il laboratorio che lavora per noi è, che sta lavorando in maniera eccellente su anche idee propositive a partire dalla coppa di testa fritta, la mortadella fritta, agli stecchi da passeggio, La <ride> Lì <gli> sembravano, <ride> le voglio dire, sembravano i magnum, se non si può Assolutamente. dire. Assolutamente. E sono bellissime, con, eh, con tutte le cose dentro fritte che... E l'idea era proprio quella di portare i reggiani a mangiare un fritto con un bastoncino, modello gelato. Ed è un'idea molto originale, ma anche molto simpatica, ma anche molto gustosa. E quindi siamo riusciti a arrivare intanto con eh, prodotti in ATM, marchio CE, quindi possiamo spedire in tutta Italia e anche qui c'è stata una grande ricerca per arrivare qui abbiamo messo 8 mesi del nostro tempo per cercare di affinare tutte le ricette che sono diventate 19 solo con questa produzione. Cavolo, che poi c'è anche da dire questa cosa qua. È bello provare, e quello che mi rilascio sempre al discorso che dicevi, che ci vuole passione perché immagino che per fare un prodotto non sempre vada a buon fine. Cioè ci saranno tanti fallimenti, che è una cosa che tu puoi fare solo se effettivamente hai tanta passione e dici vabbè ho sbagliato, mi piace, fa lo stesso, lo rifaccio se è una cosa che fai per soldi difficilmente, tu dici no non rischio, sto così e boom. Quindi c'è anche questo, il fattore rischio che è apprezzabile, il fatto che comunque uno per fare delle ricette credo che non tutte siano venute come te le aspettavi. Assolutamente, anche, anche errori eh, legati anche al volerlo comunque provare, indipendentemente da, da, dal, dalla riuscita del prodotto. Ora però siamo arrivati, come dicevo, otto mesi sono tanti e il Covid ha aiutato anche noi a sviluppare idee nuove. Ehm... Perché per, per forzare le cose, perché ovviamente non c'era nulla di aperto, quindi chiusi in casa cosa <ride> fai? O ti metti a guardare tutte le serie eh, su Netflix oppure ti metti a, a, a pensare a idee nuove. A mangiare dei fritti dalla mattina. Sera. <ride> esatto, infatti c'è stato un rischio quello lì. Però ti saranno venute anche mangiando dei fritti, magari non ti viene dentro, perché non lo faccio più croccante, perché non, perché non frego questo? Infatti, eh, tornando un attimo un passo indietro, come vedi tutti i prodotti richiamano eh, bene o male eh, il mio locale, il nostro locale, ma in particolar modo il, il, il personaggio che è stato creato così, in maniera scherzosa, goffo, la pancia, il barbone, un po' babbo natale, no? Poi eh, se fossi stato magro, senza barba, forse... No, mamma, dai, cosa facciate? Con l'estarolo prendiamo un secchino alto, no, no, dai... No, no. Infatti la pancia la tengo, custodita ah, okay. bene perché no, non giust... voglio farla calare. Sì, se sei... rovini il brand. Esattamente. Quindi il rosa, il cappellino, tutto rosa, le illuminazioni rosa, le i lampadari con i cappelli, insomma, ha creato questa forte appartenenza, no? Eh, il personaggio al luogo e il ristorante al personaggio, insomma, quindi sì, questo, infatti, è... questo è veramente magnifico. Voglio chiedere un'altra cosa. Allora, eh, modificando le, le, comunque le ricette tradizionali, che comunque va a prezzo del coraggio, hai avuto critiche nel senso come ti permetti a... Allora, la tua domanda mi fa piacere che tu me l'abbia posta ed è, in risposta ti dico, per non toccare la tradizione, ovvero il nostro caplet, il cappelletto, <ride> l'abbiamo chiamato porchelletto. Il porchelletto perché all'interno intanto abbiamo cambiato la tipologia di eh, pesto perché dentro è solo un macinato di porchetta con un po' di formaggio, parmigiano reggiano e si possono addirittura fare in brodo perché ti posso assicurare che abbiamo fatto due prove non alla panna perché la panna si cancella tutto e quindi oltre a non essere di tradizione però molti mettono la panna nel cappelletto in brodo e con burro e salvia sono a mio avviso spectaculari, <ride> il... <ride> questo è il, porche... il porchelletto, in più abbiamo anche aggiunto la gamma fritta il porchelletto fritto da passeggio quindi con il classico stuzzicadente da passeggio Abbiamo visto che è molto vincente dal punto di vista proprio di eh, soddisfazione culinaria e anche di curiosità perché non abbiamo scoperto l'acqua calda sicuramente sul discorso di fritto, del porchelletto fritto ma eh, a Reggio secondo me questa ricetta mancava. Inoltre abbiamo il porchello che è il tortello e qui abbiamo usato una ricotta <ride> e porchetta è un tortello che trovo meraviglioso, delicato, contrariamente a quello che si, possa, si può pensare dal fatto che oddio, un tortello di porchetta sarà un mattone. No, in realtà abbiamo raggiunto secondo me un obiettivo importante che era quello di dare un, tortello, un porchello delicato ma anche molto saporito. Quindi questi due compromessi... Quando sono venuto a mangiare... da eh, Ho mangiato che, i capelletti fritti, ho mangiato i fritti misti, poi ho mangiato la coppa, la, la, spalla, no, la coppa fritta, poi ho mangiato le costine, poi ho mangiato un'altra cosa, poi <ride> cioè non ci stava più, l'avrei provato, <ride> per essere sincero. Quindi queste due idee, diciamo, sul discorso del... E quindi del... non hai avuto... Perché eh, il fatto di cambiare nome mi fa venire in mente che un mio amico, un mio amico romano, stavamo parlando della carbonara che è il piatto più rischioso da andarci vicino <ride> e, e uno diceva guarda io non ho problemi se tu ci metti la panna ma non chiamarla carbonara se tu ci vuoi mettere al posto del guanciale ci vuoi mettere le zucchine non chiamarla carbonara. Carbonare è così. Poi dopo ci fai tutte le versioni che vuoi, ma non chiamarla carbonara. E lui ha fatto così, gli fai, lo frigo, però non è un cappelletto, è un porchelletto. <ride> Quindi questo è, è meraviglioso. Sì, tra l'altro anche l'immagine che viene messa sopra la confezione richiama subito l'ironia. Quindi proprio questo, talmente umile il fatto di uscire con un prodotto nuovo che per chi lo assaggia sicuramente ha una concessione di diversità da quello che è la tradizione ma però qui noi abbiamo voluto fare anche innovazione mantenendo diciamo una forma che sia molto simile al, al capelletto facendo però qualcosa di una linea nostra senza dover toccare nulla e nessuno l'altro aspetto sono le lasagne anche qui lasagna bolognese intoccabile anche qui siamo riusciti a fare una gamma di nostre lasagne e una di queste è cotechino e purè quindi l'idea di fare gli strati di cotechino con il purè senza bisciamella è diventato per le terme del colesterolo un prodotto che già in termini di curiosità la gente è invogliata ad assaggiare in più è anche un prodotto devo dire molto saporito ma che però richiama e rispecchia sicuramente un prodotto termale proprio oh, bello Io <ride> mi piace veramente tanto perché il, fatto del, proprio il nome del termine del colesterolo è un posto dove uno mi piace veramente tanto infatti, sì, sì, infatti poi... sono poi <ride> soprattutto dei giochi di parole che <ride> sono belli anche di tutti infatti anche il menù se tu hai sì, detto nel menù il menù Già è scherzoso in modo che io quando vedo sorridere qualcuno mi chiami e dice guarda sono dei geni A me fa sempre molto piacere perché Cioè perché è... vuol dire che comunque quello che hai fatto è, è andato dritto alla... al punto perché Ti viene riconosciuto Quello sì. è meraviglioso Allora adesso io voglio parlare di un'altra cosa Delle foto che fai perché ne ho viste miliardi ma miliardi Ti ho visto sotto. Ogni aspetto ho visto, mi ha fatto veramente ridere, quindi mi sono piaciuto tantissimo perché sono molto particolare, ti sei messo in condizioni spesso per rappresentare il prodotto oppure semplicemente scherzose, giusto così per, per scherzare. Qual è la foto più strana che tu abbia fatto? Ma guarda, sicuramente come foto diventa difficile perché veramente sono, sono seba, parliamo di quasi 2000 foto, quindi mi diventa difficile dirti qual è la più... Sicuramente quella del divano è una di quelle che ha colpito di più, dove io sono sdraiato in un divano eh, che mangio questo panino praticamente non mi ricordo esattamente la frase perché però ha, ha riscosso un successo eh, enorme nel senso eh, che era veramente scherzoso. In più il cinghiale sullo stomaco, che mentre dormo, eh, anche quella è piaciuta veramente tanto. Però diciamo. Legandoci sempre a pubblicità, film, cartoni animati, eh, diventa un po' difficile indicare una foto precisa sì, sì, sì. di perché, successo. Perché di sì, la regina sì. dei travestimenti che è <ride> Lady Gaga, <ride> ho visto meno foto di Lady Gaga che sue, quindi proprio, eh, sono meravigliose. Poi proprio anche come le adatti al, cioè, per esempio qua sei bacco, è il dio del, sì, del vino il, della terra wow. marina eh, esatto anche per esempio barba blanche che ci sono sempre io che richiamo la mia barba ed è una blanche ci sono significati in in tutto è incredibile questa è la colessero Lipa, e questa è la, la pis del cocco qui abbiamo voluto tra virgolette andare a prendere in giro se si vuole lontanamente moretti mm. perché se si guardi un po' la foto di moretti che si sì, sì, devono sì. si assomigliano molto sempre aggrappati anche questa trovo che sia una genialata no, quella è bellissima eh, quella sempre è be aggrappati trovo che sia perché? dove ci sono io appeso alla P e sempre aggrappati mi dava l'idea non tanto dell'aggrappati ma proprio aggrappati cioè proprio eh, aggra quindi in doppio senso e quindi dietro ringrazio comunque anche chi mi segue perché eh, da mio figlio a Losi Alessandro Losi Stefano, eh, Matteo Consolini che sono i ragazzi che seguono un po' l'immaginario <ride> DJ Pork. Il DJ Pork che seguono anche l'immagine appunto del mio locale, della mia immagine. Insomma, ragazzi, molto bravi, molto, molto attenti. Cavoli son verdure, cioè è geniale questo qua. <ride> cioè Cavoli son verdure è bellissimo Tra l'altro, la foto non è in Photoshop. Questa è una foto originale, ah, sì? che abbiamo fatto in Sicilia ed è una ah, foto so. con dei colori meravigliosi ma mh, giuro non è stato ritoccato nulla perché era venuta veramente bene e abbiamo indicato appunto su <ride> cioè comunque io adesso vabbè le foto non le vedrete male perché giustamente vi lasciamo ovviamente tutti i riferimenti sotto, sotto il video per andare a vedere la loro pagina per andare a vedere i prodotti comunque che, che faranno che comunque ne, ne faranno sempre di nuovi quelli lì andatevi a vedere perché merita <ride> merita veramente tanto dopo un'altra curiosità c'è un limite hai ah, grasso, cioè c'è un limite, è una ricetta che uno dice di solito, i cappelletti oppure magari le lasagne uno dice sono pesantucce, le fai fritte, cioè, ci metti il, il, il cotechino e dice... c'è cioè, un limite secondo te? Beh, diciamo che abbiamo un panino che si chiama frutti di porco ed è un panino che sicuramente dà una buona idea del grasso, del panino ciunto, così chiamato, perché dentro ci sono... Dal cotecchino, la salsiccia, il lardo, la, la porchetta, la pancetta, al ragù: quindi panino che comunque è impattevole. E, ok, e alla, mia, alla mia domanda: c'è un panino, c'è cioè un limite al grasso? No, per no. <ride> quello che mi torna: no, no. no, assolutamente no. E poi adesso partiremo con cotti che fagioli e salsiccia anche da passeggio, eh, faremo anche delle cose, i in brodo borchelletti in brodo da passeggio, vorremmo fare sì, qualcosa che si ricordi anche a Reggio Emilia come un luogo, ripeto, bizzarro. Forzoso, esatto. E non, eh, noi non siamo nati per... Eh, per seguire le ricette. Sì, vogliamo essere molto diversi. E, e non siete ragione. qua perché seguite le ricette, quindi... Come? Non siete qua perché seguite le ricette, no, siete qua proprio qua apposta. Perché... Le ricette le studiamo sempre noi con un ragazzo, un, uno un chef. Eh, che ci sta seguendo anche lui su idee eventuali, però diciamo prevalentemente tra me e mia moglie, siamo arrivati a un punto di, cap di aver capito un po' come poter sviluppare delle idee, riuscire a, a metterle in piedi senza dover stravolgere. Perché anche trovare la materia prima che possa poi essere sempre presente, anche questo è un'incognita. Che, eh, esempio, parlo dei guancialini: i guancialini. Eh, non è sempre così facile reperirli se non magari a livello industriale che non è il nostro campo. Qual è la cosa che eh, ritieni che i clienti apprezzino di più? Perché hai l'ironia, hai il proietto buono. Qual è il posto simpatico? Qual è la cosa che credi che loro apprezzino di più? Ma guarda, innanzitutto il sentirsi a casa, in un locale. Entrare in un locale e sentirsi a casa è, è impagabile, perché se poi lo mettiamo insieme a un locale caldo di suo, un po' di ironia, trovarsi bene a tavola perché, come dicevo prima, sentirsi in un locale come se fosse il tuo è già un, un grande elemento di appartenenza locale e poi il fatto che comunque ci sia sempre qualcuno al tavolo a scambiare una battuta, una barzelletta, perché è bello anche proprio questo, no? E quindi il cliente questo lo, lo, lo apprezza, lo apprezza e perché come dicevo prima non è più un ristorante, non è più è una piccolissima osteria molto umile che però è quello che può dare in termini proprio di accoglienza è quello che abbiamo sempre fatto sin da, da quando siamo nati in via Piemila-San San Pietro. Quindi, ed è rimasto. Quindi oggi la gente si aspetta proprio la tua battuta al tavolo. Che prima magari era più... Tico, più un più paurosa. No, non conoscendo. Adesso invece proprio magari sono capace di fare un balletto strano, una battuta, una barzelletta, un... un, un faccio finta di non portarti il piatto vado dall <ride> ma dall'altra parte, quello è la, la, la, la cosa più brutta è quando sei al ristorante che c'è una fame, vedi il camminetto e poi... Curva. Porca, orca, <ride> vedi, vieni qua! No, Vabbè. e poi ripeto, anche in base a tutti i regolamenti, insomma, siamo molto, no, molto disciplinati, sì, però sì, sì, sì. molto cordiali. Sì, sì, sì, e sì. quindi questo è maiali ovunque? Quindi maiali ovunque? un sacco di maiali infatti vedi tante volte le signore che guardano rimangono un po' perplesse guardano il marito come per dire andiamo e poi il marito che gli dice no, no rimaniamo marito, stai qua e a, poi volta, dopo... a volte vince la moglie a volte vince sì, eh, sì. il marito infatti abbiamo fatto un piatto solo per gli eventuali vegetariani ah, yeah. che si chiama però eh, porco giuda oh, è solo oh, un piatto per soli vigliacchi no, bellissimo <ride> cioè, questo qua è bellissimo cioè il porco giuda sì, sì. Giuda Mi piace veramente. tantissimo, Forza. veramente bellissimo. Poi, infatti, visto che comunque, anche a livello non solo hai cioè, personalizzato, veramente di tutto. Questo qua è una famosa frase che si utilizza. ha fatto un libro: allora si può dire Boccatagni, un, un le... canker. È praticamente che ci venga un accidente, che... un che... un è un'esclamazione. che siamo all'immortacci tua, bravo. L'immortacci tua è tradotto che è più dì. internazionale, magari questo è un po' più conosciuto. L'immortacci tua è. Accidenti, sì, è più un'esclamazione. Ad esempio, se schiacciamo un dito è una cosa che, che si dice e quella lì vabbè quella lì è un famoso sito di <ride> intrattenimento per adulti <ride> così. E, e anche Porcab è vero ho visto una foto ho visto, è anche però ho visto, che ti ho visto che hai anche un tatuaggio sì abbiamo il mio non so ah, dove sì, si vede, okay. si vede. mio tatuaggio dove qui ho messo le mie prime due idee importanti il porchelletto e l'ambito della porchetta in generale, il maiale in generale vengono paracadutati poi non è finito quindi piano piano andrò ah, ad apportare bellissimo. ogni idea che nascerà all'eterno bellissimo, che poi tra l'altro mi ha detto che tutti i tuoi prodotti si possono trovare sull'e-commerce che eh, partirà da gennaio, si sì, gennaio e febbraio partiremo appunto con questo progetto dell'e-commerce quindi col sito e. Con... Oh, quindi posso anche ordinarlo da casa finalmente è pazzesco. pazzesco quindi potete venire al ristorante potete anche non venire, il cibo vi arriva comunque consiglio andate al ristorante perché non sbagliate a fare i piatti. <ride> Un'altra cosa importante è che dal ristorante potete acquistare i nostri prodotti anche allo store di fianco. Ah, Quindi, se ti è piaciuta la lasagna che hai mangiato, la puoi comprare di fianco. Ah, è vero, perché è pasta. una gastronomia così. Sì, si può è fare? una sorta di gastronomia mh, con prodotti già pronti, in, eh, sotto, vuoto già praticamente già cotti, e a casa in 5 minuti fai quello che facciamo noi al ristorante. Ah, bellissimo! Quindi comodo, semplice. Sì. Per tutti. Però visto che ti manca una cosa, la cover, ti, ti manca la cover. Mi manca la cover. Allora, noi qui abbiamo una tradizione che è quella, visto che abbiamo un canestro, sì. montato non a, ca a caso, ma è, è stato trasformato in questo. Se fai canestro, vinci una cover. Ok. Eh beh, prova. Devo, uh. eh, no, <ride> padre, okay. Non, non, non falleggio niente. Devo prova. far canestro l'ha fatta, l'ha fatta, l'hai fatto, quindi in realtà pensavo che non lo facessi, era uno scherzo, <ride> eh, hai vinto due cover, oggi hai un regalo, subito. Oh, grazie, grazie. Eh, che puoi aprire anche adesso, anzi apri pure adesso. <ride> no, ti prego. E eh, quindi hai <ride> no, la... No, è bellissimo. Hai la tua super cover che <ride> mi ha fatto impazzire Perché gli hai No, è bellissima, giuro Mando una foto e me ne sono arrivati tipo 4.000 <ride> E quindi ho detto, siamo impazziti per cercarla È fantastica e quindi niente, adesso hai anche la cover. Questo è il nostro, il nostro regalo. Grazie. Siccome davvero. hai fatto canestro, né due, quindi né un'altra. Quindi non magari mangio. quella per tua moglie e tutti. Grazie. Oppure un'altra. E niente. Ti ringraziamo tanto per essere stato nostro ospite. Grazie a voi. Lasciamo tutti i riferimenti al suo ristorante. Quindi sotto il video li troverete. Un grande consiglio è andarci proprio a mangiare. Non solo guardare, perché guardare. Cioè, venite a Reggio per mangiare la, la sua roba. Un salutone da Ideandu. Grazie, Cocco. Ciao, ragazzi. Grazie.